Costantino Di Sante, sono abruzzese anche se dirigo l'istituto storico di provinciale di Ascoli Piceno e mi occupo di ricerca nell'ambito della storia contemporanea. Qual è il ruolo della memoria della società? È una domanda molto complessa, cercherò di rispondere in maniera sintetica. La memoria secondo me è un concetto ambiguo, in particolare la memoria storica, perché penso che ognuno di noi ha una sua memoria, anche molto personale, in alcuni casi ideologica, in alcuni casi distorta. E quindi, per esempio, io non credo assolutamente a so, una memoria condivisa, che ritengo che sia individuale, personale o di gruppo. Credo invece a far sì che alcuni fatti storici siano accettati perché sono dei fatti appunto concretamente documentati. Spesso invece la memoria potrà dire e può anche rovesciare eh, a seconda di chi ci racconta un'esperienza, un fatto, una testimonianza come sono andati i fatti, giustamente anche, perché è un suo punto di vista personale però è anche utile perché alcune, alcune, alcuni eventi, alcune cose non le ritroveremo mai nella documentazione ufficiale quindi è anche una fonte da maneggiare con cura, ridicolo dicono in vietà. E nella società contemporanea ancora di più, perché siamo dentro anche a un pieno di storie e un pieno di memorie, che vengono veicolate ormai da mass media sempre più numerosi. Quindi le trappole sono aumentate. E un antidoto ci può essere per difenderci magari da memorie distorte o da una visione che magari ci allontana, non dico dalla verità, ma dall'accertamento di alcuni fatti storici o dall'uso strumentale di alcuni fatti storici. Io credo ancora nella conoscenza e anche nel beneficio del dubbio, nell'esperienza critica di ognuno di noi quando si avventura nel ricercare o nel discutere di alcuni, di alcuni fatti. E quindi il ruolo della memoria nella società contemporanea è un ruolo sempre più importante e lo vediamo appunto dal da proliferare anche di, eh, di eventi, di iniziative, di quello che viene chiamato no, il del calendario civile, giorni da ricordare, giorni da commemorare. Quindi penso eh, che però a tutta anche questa eh, proliferazione di giorni, di eventi, eh, ci sia bisogno anche una grande capacità appunto di conoscenza imprescindibile è la scuola la scuola che ci deve dare eh, che deve dare, deve continuare a dare delle basi cui ognuno di noi possa tracciare il proprio percorso e, pro e possa districarsi anche da questo diciamo, eh, quasi assedio di memorie che ripeto non possono essere condivise ma devono essere tra virgolette eh, conosciute e sbagliate a seconda dei casi, come ho cercato di veicolare con, la mia, con le conoscenze storiche attraverso diciamo, la mia professione, che in verità è di ricercatore, ma mi sono sempre posto il problema appunto eh, di come comunicare la mia conoscenza, altrimenti sarebbe una riduzione personale, sì utile, ma appunto per il mestiere che faccio, magari limitante e limitativa. E io mi ritengo lo dico in maniera forse un po' troppo egocentrica, un agitatore culturale. Eh, interessato a, alla storia contemporanea, ma interessato anche a condividere eh, la conoscenza storica. E nella mia esperienza professionale, devo dire, ho sempre utilizzato dei linguaggi e dei mezzi diversi. Eh, una delle mie prime esperienze è stata appunto quella di imbattermi nella ricerca d'archivio e di conoscere appunto cosa volesse dire tutelare, custodire, inventariare, eh, fare in modo che non si disperda una fonte così importante, il quale poi anche le future generazioni possono andare a, a, a ritrovare, a ricercare i fatti, a bagliarli. chiaro anche, anche la fonte eh, documentaria non è neutra, no? dipende da chi la produce, quando si produce, tutte cose magari banali che molti magari che si occupano di questo mestiere conoscono. Eh, però ecco, ritengo fondamentale nella mia esperienza è stata fondamentale tuttora eh, la fonte documento perché penso che eh, in particolare lo storico per citare magari eh, Mark Bloch e altri più grandi che si sono occupati di, di, di sapere storico è un po' come un leone che si muove nel deserto no? deve lasciare le tracce in modo che chi vuole le possa ripercorrere e ritornare alla fonte per vagliarla, magari anche per interpretarla in maniera diversa e quindi eh, non solo ecco, poi elaborando, scrivendo libri di storia contemporanea, ma dicevo mezzi diversi, mi sono sempre occupato anche di fonti fotodocumentari. Ho realizzato diverse mostre, tra cui un'ultima insieme a Anna Calaverelliano sulle donne manicomio nel regime fascista e eh, tentando ecco, un connubio di arte visiva perché quando si fa una mostra è anche una collaborazione di chi si occupa anche di grafica, di linguaggio, ehm, anche di materiali. Quindi mh, è una complessità anche eh, il modo con il quale noi porgiamo allo spettatore e gli diamo la possibilità non tanto di entrare nel profondo, ma di incuriosirlo in modo che poi possa approfondire quel tema e ne venga attratto, perché poi quello che secondo me conta è far sì che lo spettatore comune, come si dice, o colui che magari è interessato alla storia, eh, si incuriosisca. Ecco, creare curiosità agita agitando culturalmente quello che noi abbiamo trovato, eh, ricercato negli archivi, ne, ne, nelle testimonianze, è eh, secondo me eh, un modo con il quale io ho sempre cercato di, di porgere eh, agli altri ecco, la, la, la mia ricerca e la mia conoscenza storica, anche sulle fonti filmiche, ho realizzato un paio di documentari. Eh, come consulente storico e anche come, sceneggiatore, oltre che ricercatore, diciamo, non una figura come accade spesso con le poche risorse che abbiamo. Eh, e anche lì devo dire che la fonte filmica ehm, ha una sua, una sua grande potenza, mh, come quella fotografica, secondo me alla pari. Eh, però è più duttile, più immediata, più veloce e più, se vogliamo, anche trasportabile eh, rispetto a una mostra, per esempio oggi veicolandola con i mezzi di comunicazione attuali e, e quindi ecco anche se devo dire passaggi critici di quella, della fonte filmica eh, è che di solito l'immagine è talmente potente che rischia di non far comprendere eh, purtroppo eh, al, eh, allo spettatore ciò che si dice, ciò che si racconta si attratti più dall'immagine, un fatto secondo me che colpisce tutti, colpisce anche me stesso, quindi il rischio è quello di saper bilanciare bene l'immagine potente alla narrazione e il rischio appunto è che si rimanga impressa l'immagine e si capisca poco no, del, del, del contenuto, del veicolo narrativo, eh, forse anche in alcuni casi perché le due con ecco, l'immagine e il veicolo narrativo non sempre sono in sintono, non sempre più l'immagine eh, diciamo, inserita all'interno del contesto però sicuramente oggi siamo in piena no, de, di documentari di filmati che eh, ci, ci aiutano a comprendere la storia e poi mi sono occupato anche diciamo, di allestimenti museali gli allestimenti museali eh, con una complessità enorme eh, devo dire in maniera forse non sempre compiuta per tanti motivi, però anche il percorso museale eh, in Italia forse di storia contemporanea ce ne sono molto pochi eh, e credo che questo sia eh, un grande difetto della nostra nazione. Quelli che ci sono non sempre rispondono alle esigenze che oggi magari si richiede uno spettatore contemporaneo, sia di conoscenza che il modo in cui questi nostri musei sono allestiti e sono organizzati. E per concludere, anche le mie ricerche di fonti, diciamo, come, come strumento, anche di, eh, chiamiamolo questo sì, che di formatore, ho di formatore organizzato a tantissimi corsi di formazione, sia per insegnanti che iniziative per studenti alla pari anche del, dei viaggi, dei viaggi di formazione. Io credo molto che l'esperienza del viaggio di formazione per gli insegnanti, andando su alcuni luoghi, se organizzata eh, bene sia per gli studenti che per gli insegnanti, sia un'esperienza che poi faccia crescere tutti. Anche lì, dalla eh, mia poca esperienza, se volete, è fare un viaggio eh, cercando il minimo... Indispensabile anche, di non, anche in quel caso di non raccontare sempre le verità, cioè essere molto aperti al gruppo che si accompagna. Io ho avuto la possibilità spesso, con, devo dire, con questa metodologia, anche di, di fare l'esperienza come guida magari in alcuni luoghi della memoria, eh, aperto anche a una visione altra, di non prevaricare anche chi veniva con me nel darmi un altro sguardo del luogo, eh, perché magari mi ha fatto notare delle cose che io non conoscevo. Ecco. Eh, Guida sì, ma non, eh, come dire, un cerbero che poi non accetta eh, conoscenze diverse che possono venire da un viaggio che è un'esperienza nuova anche per me, ogni viaggio deve essere un'esperienza anche per chi accompagna un gruppo eh, e spesso questo mi ha, mi ha aiutato molto a crescere e a conoscere cose che non sono.